Hola, sono Francesco Yoshi e ho perso i capelli. Adesso è un po' buio, sto girando di sera e quindi non si vede molto, ma fidatevi che li ho persi. E questo è successo perché stavo cercando su internet il motivo per cui le SSD sono migliori delle, degli hard disk. Gli SSD sono i solid state drive. E praticamente sono quelli che trovate nei portatili di oggi, quelli che permettono, insomma, che il computer vada più veloce. Però costano un botto. Perché c'è questa grande differenza? Praticamente gli hard disk funzionano con dei dischi messi l'uno sotto l'altro e girano tipo gira dischi di una volta, quindi con la puntina che dice ok, qui c'è questa traccia, cioè le danzare che mi pungono, qui c'è questa traccia. E... E allora per poter leggere tutta la traccia e quindi tutta la canzone e quindi tutto il vostro video se state vedendo video per esempio, lui deve partire dall'inizio, gira tante volte finché è finito il video. Però, quando è che si rallentano? Quando voi avete un pezzo di video qua e un pezzo di video da un'altra parte, allora la puntina deve andare là, poi deve fare un giro e poi va lì. Per questo scattano i video e non è il solo motivo, l'altro motivo è per cui non riesce a girare abbastanza velocemente quindi la traccia è quella però mentre qui deve essere dall'altra parte per poterlo vedere, quindi si blocca. Ma le SSD sono diverse. Loro accedono contemporaneamente in tutte le parti, cioè, perché contemporaneamente hanno possibilità di accedere nello stesso momento in più punti. E sono composte diversamente, ci sono dei quadratini, ci sono questi blocchi e questi blocchi praticamente contengono i dati e perciò viene tutto quanto letto dai blocchi e non viene letto da un disco che è da una puntina che gira magnetica questo permette di accedere istantaneamente a, a tantissimi dati perciò eh, diciamo che la limitazione degli hard disk sono le letture al secondo perciò tu quando apri una cartella devi vedere l'anteprima e eh? cosa succede? che te ne carica una, due, tre, quattro, in, in piano le carica però questo non accade con le SSD perché lui ti carica magari nello stesso momento ti riesce a caricare o tutte o comunque questa e quella dopo. Cioè, pa, pa, pa, Questo perché? Perché eh, un secondo equivale a 20 circa file, 80, 200 a seconda della ch che avete, mentre nelle SSD abbiamo un 8000, 9000, 10.000 file al secondo che questo non vuol dire mega, giga, spazio, insomma dimensioni, pesi. Questo significa che ogni secondo voi riuscite a copiare tot dati. Infatti un hard disk anche se copi 200 file, mettiamo, però da un kilobyte, quindi tecnicamente dovresti trasferire istantaneamente, un kilobyte, fai fretta, contro giga. Però invece ci puoi mettere più tempo che un file da un giga. Perché? Perché lui riesce a copiare tot file al secondo e basta. Perciò ci metti molto di più. Mentre con un SSD, a parità, se tu avessi 10.000 file da 1KB, te le copierebbe praticamente istantaneamente. Cosa che l'hard disk ci metterebbe un'ora. Perciò questo è uno dei motivi principali. E poi ho scoperto anche perché noi praticamente compriamo l'SSD, ovvero compriamo un telefono, <ride> o compriamo una memory card, ma dopo un po' non funziona più e dobbiamo buttare il telefono. Il problema non è nel, nel telefono in sé, quindi nella scheda per la trasmissione dei dati, piuttosto che nel Bluetooth, nello schermo, il problema sta proprio nella memoria, perché noi possiamo sovrascrivere 10.000 volte, più o meno, in media, i file che, che abbiamo noi sopra nella scheda. Quando noi andiamo a scrivere 10.000 volte, e eh, si fa abbastanza in fretta, ad esempio scattiamo una foto. Poi la foto la copiamo sul computer e la cancelliamo. Poi andiamo a scattare un'altra foto. Questa foto viene sovrascritta sostanzialmente. Cioè, Praticamente noi scriviamo di nuovo sulla scheda. Ok? Che c'è dentro un, una cosa... Un, hanno la capacità logica di dire ok, questi noi abbiamo cancellato da qui, questi noi non li cancelliamo, li teniamo da parte e scriviamo sui blocchi nuovi, mai usati. Ma prima o poi i blocchi mai usati, soprattutto se vuoi il telefono, vengono poi saturati, quindi dobbiamo ricominciare a scrivere sui blocchi che avevamo, quelli che abbiamo cancellati. E quindi abbiamo fatto una scrittura. Quindi noi nell'uso del telefono quindi riceviamo un messaggio e dopo lo cancelliamo. Quindi andiamo su internet, e ci sono i dati temporanei e poi usciamo, rientriamo, li cancelliamo. Magari facciamo una formattazione, quindi cancelliamo tutto. E andiamo a scriverci sopra. Prima o poi arriviamo a saturazione, insomma nel giro di un anno o due. E il telefono praticamente da buttare, perché non riesci più a utilizzare i dati non riesci valento non, per qualche motivo dice che la memoria è piena invece non è vero in realtà è piena perché i blocchi si, dopo che hanno raggiunto il loro massimo ciclo vitale non si possono più usare diventano inutilizzabili e quindi il telefono dice ok quello lì è memoria piena perché non li può usare Perciò quello che posso dire è: se avete occasione di trovare delle memorie del telefono, non buttate via il telefono. Prendete la scheda di uno usato, di uno che trovate magari buttato via, o di un amico che la vuole buttare via, prendete via la scheda di memoria e sostituitela alla vostra. Perché magari quello dell'amico si è rotto lo schermo e lo butta via, ma in realtà no, non serve. Cioè, sì, serve se è rotto lo schermo, però a uno che ce l'ha. nuovo che funziona tutto però non gli da questi problemi, ecco, sostituisce la memoria e risolto il problema. Stessa cosa con le SD, le SD card. E ci sono quelle da 8 GB, quelle da 12, no, da 8, da 16, da 32 multipli. Ovviamente più grande sarà la memoria, meno probabilità, anzi più lungo sarà il ciclo vitale. Perché una da 8 la riempi più velocemente e i blocchi sono limitati, quindi ricominci, ricominci, mentre una da, to, da 64 giga. Cosa succede? Che prima deve completare 64 giga, poi torna indietro. Sostanzialmente ti dura 8, 6, 24, 32, dura circa 6 volte di più. Perciò dico comprate piuttosto una da il doppio di spazio. Però sapete che non dovete sostituirla, che non vi dà errori. Ecco, ad esempio, mi dà un errore a me la schedina, quella che ho del telefono. Mi piacerebbe prendere un altro, costa. No? Però mi farebbe comodo, perché mi dà errore. A volte i dati si cancellano completamente, mi dice che i dati hanno un nome strano e non riesco più ad accedere. Non è un virus. Io pensavo fosse un virus, ho adesso boh, mi sono beccato il virus, è formatabile, è successo due volte. Questa volta ho scoperto che invece no, il problema non sta nel virus. Il problema sta proprio nella schedina, dovrei cambiarla. E stessa cosa per il telefono che ho la memoria saturata. Ma com'è possibile? Ho 700 megaliberi, ho un giga libero. E un giga libero mi dice che è pieno. Perché? Perché io lo uso abbastanza il telefono. E... Per montaggi video, piuttosto che per scrivere, eh, si faccio un sacco di cose. E quindi io lo, lo uso, e perciò la memoria interna è sempre scritta, cancellata, scritta, cancellata, scritta, cancellata. Sta in fretta. Poi c'è anche una differenziazione da fare, nel senso che le memorie quelle che hanno, quelle nuove, tipo la Samsung le adotta, che hanno più strati, riescono a scrivere contemporaneamente due bit al posto di uno, insomma su due celle, su, su due blocchi contemporaneamente, quindi sono messi tipo, tipo gli dischi degli hard disk, sono insomma, uno sopra l'altro. E, e quindi riesce a scrivere molto molto molto più velocemente ed è comodissimo se lo usi esempio per lavoro io per i montaggi mi farebbe moltissimo comodo perché Fram in un attimo ho scritto due volte e oltre ad essere veloce perché è veloce la, l'SSD avrei anche il vantaggio che scriverei nella metà del tempo queste ecco, nuove schede hanno lo svantaggio invece di durare molto meno perché? perché quando noi andiamo a cancellare un dato noi non cancelliamo un dato, cancelliamo tutto il blocco sia sopra che sotto perciò ci sono praticamente tutti i dati che sono lì vengono cancellati e quindi abbiamo l'utilizzo di più blocchi e perciò il ciclo vitale è anziché appunto 100.000, sarebbe 100.000 di quelli classici, abbiamo 10.000, quello di cui parlavo prima, ho già preso come esempio ecco, le nuove schede. Forse sui telefoni non so quali ci siano installate, dovrei andare a controllare, ma penso che ci siano quelle ancora vecchie da 100.000 cicli, diciamo, e perciò forse vi dura anche un po' di più. Però, ecco, andiamo verso un futuro in cui si utilizzeranno questi doppi e la durata sarà molto inferiore e questo non è tanto bello perché dovremo cambiare più spesso telefono inconsapevolmente di questo problema e perché le schedine che compriamo saranno meno efficienti, cioè avranno longevità inferiore. Una cosa che è buona invece è che se voi utilizzate la schedina o l'SSD, questo non vuol dire invece che voi andate a cancellare i dati. Perciò i, i 10.000-100.000 -100 cicli in realtà sono riferiti alla scrittura, non alla lettura. Anzi, la lettura va benissimo perché tu non modifichi niente. Se tu leggessi e, e basta da un hard disk, da um, un hard disk a stato solido, succederebbe che... Eh, voi e potreste utilizzarlo praticamente per sempre perciò se lo utilizzate per file grandi ok se lo utilizzate per file piccoli fateci attenzione tipo se ci scrivete i documenti può essere un problema perché scrivi salva scrivi salva scrivi salva scrivi salva sono sempre tantissimi blocchi magari utilizzatelo io dico come archivio in cui mettete magari i video in HD che volete vedere veloci, perché altrimenti non ci riuscite. Magari ci mettete file grandi, file che non riuscite a gestire. Oppure se avete possibilità di cambiarlo nel tempo, utilizzatelo come, file, come sistema tipo operativo per avviarlo velocemente, utilizzatelo per scambio dei dati veloce, insomma, come dicevo. Ad esempio se installate un programma, o aprite un programma, che richiede tanti caricamenti di file, ecco, ve lo apre molto più velocemente. Se avete un software che deve scrivere i dati, tipo nel montaggio video, tu devi salvarti le anteprime se vuoi vedere quello che hai fatto, se hai fatto delle correzione di colori, piuttosto che magari la correzione audio o hai messo degli effetti, allora tu fai il rendering e lui ti salva questi dati. Se tu hai possibilità di salvarli su un SSD, ecco che hai un vantaggio naturalmente superiore quello che non ho capito è quando si formatta un qualsiasi disc ad esempio da windows tu fai formatta e gli devi dare le dimensioni delle unità di allocazione ovvero nei vecchi dischi cluster che sarebbero i diciamo qua abbiamo una la puntina che c'è un buco perché in realtà c'è musicale alla fine un buco che viene letto e qui abbiamo il buco e gli diciamo che tutto quel pezzo appartiene a... a quella traccia musicale. Comunque, ecco per chi se ne intende, faccio questa domanda, questa interrogazione. Ma se ci sono i cluster negli hard disk e fin qui ci siamo nella formattazione con dimensioni unità di allocazione, dopo... Invece quando io vado a formattare un SSD, l'unità di allocazione, come le conto? Come ci faccio riferimento? Non ci sono i cluster negli SSD. Vi lascio con questa domanda per chi se la intende, spero di avere una risposta. Al prossimo vlog, questo era molto diverso dal solito. E sono Francesco Yoshi, se volete, qui sotto c'è l'iscrizione, il like, se volete darmi un like perché vi ho convinto a usare l'SSD. Se no, se non vi ho convinto, scrivetemi perché non vi ho convinto. Un saluto. Sì.